Ah, oggi con la propane Eccolo, oh, buongiorno. Stavo proprio facendo... Stavo facendo quindi con la propane si va con l'integrale, perché stava hey, troppo hey. veloce, va. Guarda il casco. Sto facendo sempre così. Aspettiamo la... Sono stati dei boomer che ci hanno superato, così senza ritengo. Aspettiamo la funivia e dopo inizia la salita. Ah, ma salita, no. Salita. No, salita. È, salita, è salita no è salita c'è salita c'è salita, non così lunga come l'ultima volta 1800 metri ma balla balla un po siamo arrivati all'inizio della traccia buongiorno bello Vai vai vai! Uh, uh, uh, uh. <ride> Ma di ghiaccio qua! Ma non lo metterò! Anti Postazione antiaeree! Postazione flaccante! <ride> Quindi non ci facciamo un cannone. C'è anche <ride> una fla. Mamma, mi viene da togliere il piede. Che pelo che si è fatto vecchio. Eccolo, signori. Achtung. Non schon, man kann schon ziemlich langsam un fahren. È già un Ok. Vediamo okay. come punta. Attenzione, c'è. che le è pronto vedete il seggiero ma io lo vedo questo è un nostro prossimo eh questo questo mi sembra eh. Sì. <ride> questo è Sai che questo io non lo ricordo mi sa che l'ha fatto un amico <ride> Quel sasso diceva alla fine non era morto amichevole. Si, sì, questo è stretto. Questo stretto. Eh vabbè, si sì, ciao, la Oh, cazzo. Dai Roby! Esatto. Ah, vedi vengo sempre scalciato a Zecane for Ale Ale, Mane, dai dai che, tu, dai che ci sei! Dai che tuo! Dai che tuo molla! La... Mamma mia! <ride> e c'è? Stavo vedovi cadere il <ride> gioco! Eh sì, lì era meglio di no! facciamo io e te e tu ci fai da qua Bene! Oh, raga, qua si scende? si sì. Occhio! Mi fa venire un po' le vertigini vederti da sì. sopra! Sì, ora allora, scendo! Obblà! Finazzo e Latemar E al Latemar Poi il Rosenkarten E poi niente, poi ci siamo noi erotia arrampica eh. <ride> questa forza di meno inverno... si lo deve fare quanta neve uh -huh. così al santuario di pietralba sinceramente non pensavo che ci saremmo arrivati eccolo qua <Gloro> corno bianco sempre sì, santuario si spinge perché il tracciatore è un po così Andiamo a pattinare? Allora è la chiesa lì, bellissima. <susurra> che eh? fatica <laughs> wow destra wow wow wow wow ma ah, che bello! Grande! Uh. Figo! Wow, che fatica! Oh oh oh! Questa è tutta la circolazione, che, la circolazione che si riattiva, ragazzi. Si faceva, si faceva. Andiamo a beccare bene. Ma ah, questa è la casetta del trail builder, abitava qui. Ha <laughs> Ok Ok, slow is the key Ok, facendo piano, si fa che eh. non si dice più oh oh oh io mi voglio sparcare le gomme anch'io E c'è, che classe. Eh, vabbè, no. Salve. Grazie. Avete fatto? Cosa? Almeno quella parte... Sì, sì. Ora mi ha rassicurato che... È peggio. Sotto poi diventa ancora molto, molto peggio. Oh, attenzione, Mamma jolly! Mamma mia! Che classe! Mia. Attenzione, si ferma. Che gamba. La terza età colpisce uh -huh. <ride> Super skinny, attenzione Che <ride> cazzo è successo qua? Niente skinny Proviamo a fare lo skinny, va Grazie, ciao! Grazie, buona passeggiata! Sai che c'è, non ho voglia di prendere sassate giganti sul telaio in carbonio! Non la faccio più, più, più, più con calma! <ride> appena detto eh sono una sassata, fortuna che qua sotto è bello per prendere le sassate sul terreno è perfetto sto sentiero wow non c'è, non è Percorso completato